ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono maxi e questo è un nuovo money glitch da fare da soli ragazzi quindi adeguatevi a questo nuovo metodo perché eh, si può usare sempre la base operativa però in questo caso abbiamo bisogno del centro operativo mobile ragazzi quindi fate bene attenzione allora a questo punto dovete chiamare il centro operativo mobile e posizionarlo nella posizione in cui l'ho messo io poi dovete avere la mira manuale ragazzi, andremo a vedere in seguito per quale motivo dovrete avere la mira manuale. E, e ovviamente dovrete essere registrati in Motorcycle Club per richiedere un veicolo, in questo caso una moto, in maniera tale che potrete fare il REACH molto molto più velocemente. Quando abbiamo tutti i requisiti e siamo pronti possiamo partire ragazzi. quindi una volta che abbiamo tutto andiamo all'estremità della base operativa dove c'è il punto giallo, facciamo comparire la scritta base operativa piena, quella che vedete, andiamo nel PSN e torniamo in game. Una volta tornati in game, ragazzi, che cosa dobbiamo fare? Innanzitutto preparare un partecipa a sessione da un qualunque amico che sta giocando a GTA Online dopodiché ci dirigeremo verso il centro operativo mobile ci comparirà la scritta la schermata baggata nera infinita andremo subito a schiacciare due volte il tasto ps e faremo partecipa sessione ragazzi come vedete ci sta mettendo un po' a caricare quindi in questo caso se ci metterà un po' a caricare lo rifate un'altra volta schiacciate doppiamente il tasto ps e continuate a fare partecipa sessione fino a quando non vi apparirà questo messaggio il primo messaggio lo dovete accettare che è quello di cambiare sessione il secondo messaggio che è quello della modalità di puntamento lo dovete skippare, ragazzi una volta schippato questo, questo messaggio sarete in una situazione di freeze per un breve eh, tempo diciamo non per molto tempo sarete frizzati scusate ragazzi ma io qui ho rifatto un'altra volta accetta l'invito però comunque non dovete farlo rimanete frizzati un pochino così una volta che siete frizzati l'unica cosa che dovete fare è eh, muovervi diciamo mh, leggermente lontano dalla base operativa e a questo punto dovete lanciare delle mine di prossimità all'estremità della base operativa e eh, esattamente quando state per esplodere e vi comparirà il messaggio base operativa piena accettate il messaggio base operativa piena morirete perché morirete voglio vedere se non morite con 5.000 di prossimità e eh, qui l'unica cosa che dovete fare ragazzi è richiamare il vostro veicolo personale quello che volete duplicare in questo caso la LG RH8 la retro custom una volta richiamata la retro ma dovete fare la solita procedura di sempre ragazzi quindi andiamo a vedere a questo punto ragazzi quando ci arriva l'auto l'unica cosa che dobbiamo fare è il passaggio di sempre quello di teletrasportarci però andiamo a vedere calma il passaggio ragazzi quindi prenderemo e andremo eh, davanti al nostro centro operativo io vado ad incastrarmi sotto il centro operativo però voi se volete incastrarvi da un'altra parte fate come cazzo vi pare e, e qui dovremo fare il, il movimento del teletrasporto insomma ragazzi quindi quando eh, siete sicuri che vi teletrasporta aprite il menu interazione andate in eh, diciamo rimanda veicolo in deposito e quando siete su quell'opzione schiacciate X triangolo insieme ragazzi una volta teletrasportati nel veicolo rimettete l'auto dentro la base operativa e il glitch è fatto ovviamente nella base operativa dovrete avere una lgrh 8 con cui sostituire questa auto eh, quante più auto eh, da sacrificare avete quanti più cloni potrete fare detto questo ragazzi il glitch finisce qui e spero comunque di portare un altro glitch che è quello del deposito veicoli personali che ci permetterà di duplicare un'auto al minuto più o meno però l'unica pecca è che non tutti hanno il deposito veicolo personale spero di riuscire a editarlo entro oggi detto questo ragazzi vi lascio un saluto iscrivetevi al canale un saluto a tutti al prossimo video ciao